Da Quebec City, Ruggito Safarova, oggi quarti. Luce Safarova difende il territorio. A Quebec City, recita da n.1, supera l'ostacolo che vola ai quarti. 64-63 Il punteggio finale, 11 acese una prestazione, pallina alla mano, al di sopra di ogni sospetto. La giovane Andrescu illude il pubblico di casa, conquista il set d'apertura, ma cede poi alla Radeca. La Viccheri conduce corsa di rimonta con la Golubik, 26-63-64, infine la Vanuit Van Kregola la Irakovic, 64-76-4. Quest'oggi sono in programma i quarti di finale. Si gioca sul court banque nazionale, alle 18, ora italiana, fari su bicchieri, Maria. Bilancio favorevole alla giocatrice teutonica. 3-0, l'ultimo precedente a Indian Wells, 62-62 in fase di qualificazione. A seguire, Vanuit Bank, Doleide. L'americana proda dall'incontro nel pieno delle forze, dopo il ritiro della Dodin alla fermata precedente. Un solo incontro in archivio tra le due. Sull'erba di Ilkley, 63-63 per la belga. Luce Safarova è chiaramente la favorita per la vittoria finale. Gioca con la connazionale Radeka per la quinta volta. In battuta, intravede il rettilineo conclusivo del torneo. A Praga, nel 2016, 64-20, poi la resa anticipata della Radeca. Infine, nella notte, Timea Babos, reduce da due affermazioni al terzo con la o e Broadi, incrocia la racchetta con la a banda classe 2000 canadese. Un inedito, attenzione a possibili ribaltoni.